Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vado a realizzare un'idea regalo per Pasqua un pensierino che potete fare ad amici e parenti ma anche i bambini ne saranno molto molto felici io ho deciso di riempirli con dei cioccolatini a forma di ovetto ma ovviamente potete riempirli anche con delle caramelline oppure perché no con un piccolo eh, regalino, una piccola sorpresina per realizzarli ho utilizzato il sacchetto del pane ho preso un pezzettino e l'ho piegato a metà dopodiché aiutandomi con eh, una forma la formina dell'uovo che avevo già realizzato in precedenza vado a ritagliare appunto la sagoma dell'uovo ovviamente io ho scelto questa ma poi voi potete utilizzare la sagoma che preferite e in questo modo mi ritrovo con due eh, sagome perfettamente identiche a forma di uovo appunto vado ad incollarle assieme andando a versare un po' di colla a caldo sui bordi dell'uovo facendo attenzione però di lasciare un piccolo spazietto eh, senza colla che poi mi servirà appunto per riempire l'uovo. Prima di farlo, però, vado a decorarlo e utilizzo dei pennarelli, dei semplici pennarelli. E questo qui eh, l'ho decorato realizzando dei pois colorati. voi sbizzarritevi con le decorazioni che preferite potete anche per esempio incollarci sopra uh, dei fiorellini o realizzarli glitterati quello che preferite ed infine vado a riempirli con i miei cioccolatini ma come vi dicevo prima potete riempirli con ciò che volete infine vado a chiudere il buco quindi vado ad aggiungere ancora della colla a caldo e poi vado a chiuderlo io nel frattempo ne sto realizzando un altro a forma di coniglietto, giusto per darvi un'altra idea. Nel frattempo voi lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto il video o solo per sostenermi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciatemi scritto giù eh, nei commenti cosa ne pensate se proverete a realizzarlo quali sono le vostre idee per Pasqua o cosa farete per Pasqua, condividete il video con amici e parenti e niente, con questo è tutto, io spero come sempre che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!